Allora? chiede emozionata quando Pietro vede l'appartamento. Bello, risponde Pietro. Comincia così per Pietro e Silvia una nuova epoca. Non devono più fare la fatica di inventarsi ogni volta il dove, il come e il quando dei loro appuntamenti. Anche quando Pietro non c'è, a Silvia piace restare il più possibile nell'appartamento. Se il figlio passa il fine settimana con il suo ex, lei si ritira lì per due giorni. E le sembra un po' più facile pensare che dal venerdì sera al lunedì mattina Pietro sia impegnato a fare il padre e il marito e lei non possa mandargli nemmeno un messaggio sul telefonino per dirgli, mi manchi. Passa così inavvertitamente un altro anno. E un giorno Silvia la trova. Una sigaretta sporca di rossetto, spenta in una tazzina da caffè dimenticata vicino al letto. Lei non fuma. E non fuma nemmeno Pietro, che comunque non usa il rossetto. Le gira la testa. Ricorda quello che le ha detto Pietro tempo fa. Non esiste un dove senza la possibilità di andarsene altrove. Respira forte. Sa che quello è il momento. Che se non abbandonerà Pietro oggi, ogni giorno penserà tanto prima o poi lo faccio, ma non lo farà mai più. La chiave gira nella toppa. Silvia butta nella spazzatura tazzina e mozzicone di sigarette, tutti insieme. Poi va incontro a Pietro e gli dice «Bentornato a casa, amore!» Perché il mondo è pieno di donne tradite, di uomini abbandonati e di persone come Silvia, che pensano «Tanto prima o poi lo faccio!» Proprio a tutti loro, a tutti voi che prima o poi pensate di farlo, è dedicata questa nuova puntata di Sentimentalisti Anonimi e il pezzo di Mine Alberto Lupo che stiamo per ascoltare. Chiamate, come al solito, al numero verde 877-71-77 e vediamo di rendere questo venerdì sera un po' più sopportabile per Silvia, per voi e anche per me Grazie Elettra. grazie anticipatamente Chiara per aiutarci anche a capire la scelta che tu hai fatto di questi tre saggi dovete sapere che Chiara è stata un po' eh, l'ispiratrice anche del nome di questo ciclo di conferenze zone cieche e punti di luce io come creatività come tu sai diciamo non, non brillo <ride> proprio però lei mi ha assicurato tu dammi una bozza di titolo poi io ci metto la mia polverina magica non è esattamente così tu mi dissi oramai molti mesi fa e hai scelto anche di accorpare hm, questi tre romanzi. Ecco, partiamo dalla zona cieca, eh, nella quale tu ci racconti di eh, Lidia e Lorenzo, conduttrice radiofonica di sentimentalisti anonimi lei, scrittore narcisista e inafferrabile lui. Il loro bisogno di essere amati sembra permettere all'altro di entrare in contatto con la loro zona cieca quella parte di noi dove tu scrivi ciascuno è sconosciuto persino a se stesso ma dove eh, c'è anche una sorta di eh, appiglio di gancio di amo attraverso cui l'altro può contattarci ecco la creatività eh, lo abbiamo visto nel nostro primo appuntamento ehm, risiede si potrebbe dire in un luogo di confine, dove si incontrano eh, fragilità e desiderio, debolezza e autenticità al tempo stesso. Non sempre però riusciamo a venire a capo da noi rispetto a queste ferite, a questa zona d'ombra. Quindi talvolta la scrittura, l'arte, altre forme creative eh, è come se non fossero sufficienti, quindi i tuoi personaggi, come appunto in Sentimentalisti Anonimi, cercano a un certo momento l'aiuto di qualcun altro, mh? si aprono all'aiuto, alla possibilità dell'aiuto dell'altro. Ecco, eh, è scorretto dire che eh, i tuoi personaggi, e questo penso che sia anche il loro grande fascino, eh, vivano sempre mh, su questa soglia un mondo di confine tra eh, capacità di trovare da sé delle soluzioni creative per convivere con le proprie ferite e il desiderio di affidarle all'altro queste stesse ferite sì, posso rispondere? <ride> sì, sì, grazie, sono sempre felice quando, quando sono qui a Torino questi incontri sono per me molto preziosi perché di solito noi scrittori incontriamo no, i lettori quando esce un romanzo, invece questi incontri creati da, da Riccardo danno la possibilità proprio a noi scrittori per primi di, eh, di uscire proprio da delle logiche che incastrano la nostra passione in una professione. Per esempio, mentre Lettra leggeva, sono passati talmente tanti anni da quando ho scritto La zona cieca che vi assicuro ci ho messo quei due o tre secondi a dire ma che è no ma, ma, ma di che? Sa perché non stava parlando perché pietro poi fatalità diventa il nome del protagonista di adesso mentre in questa lettura di elettra non so chi di voi abbia letto ha letto la zona cieca è un libro che è uscito nel 2008 mm? Um, Lidia fa la conduttrice radiofonica e questa è una storia di quelle che lei intercetta, di questa donna Silvia, abituata a essere la seconda, e convinta a un certo punto di essere la possibilità di amore vivo laddove l'uomo invece ha un matrimonio strutturato, una famiglia, lei dice ok va bene, non la lascerà mai, ma io sono la verità e poi scopre che invece nel momento in cui anche la loro relazione in qualche modo diventa stabile, arriva la sigaretta con il rossetto, quindi lui aveva bisogno di, di un altro altrove ancora. Ed è una storia con cui comincia la zona cieca e risponde subito alla tua, alla tua domanda. Sì, i miei personaggi sono sempre... Sono, a me piace raccontare un mondo di persone, ma mi piace anche farlo... Uh, nel lavoro che ho fatto in radio e che oggi faccio con il podcast Dislegati mi piace raccontare persone che fanno fatica a, a vivere e dunque ad amare e ad essere amati e mh, sono come condannati dal poter sentire solo con il loro cuore e pensare solo con la loro testa cioè non, è come se fossero analfabeti rispetto al libretto per le istruzioni che si dà sulle relazioni no? che uno dice adesso a un certo punto di fidanzia, a un certo punto di sposo certo di... cioè è come se lo rifiutassero così a prescindere che anche se tocca a loro in effetti, se naturalmente potessero seguire quel processo lo rifiutano perché perché ne hanno troppa voglia perché ne hanno paura boh. e gli altri che ci stanno a fare e gli altri per persone fatte così sono la più grande condanna perché sono una fonte inesauribile di guai, di provocazioni, di incertezze perché dice: ma l'altro eh, dice ma non è che questa paura è un desiderio, non è che questo desiderio è una paura e nello stesso tempo sono l'unica possibilità di, di crescita, di capire magari un po' meglio se quello è un desiderio una paura e quindi ecco a me piace raccontare queste persone qui che eh, non si abbattono né alla possibilità di legame né all'impossibilità di un legame è una terra di mezzo ehm, dove tanti di noi finiscono in alcuni periodi della nostra vita e dove alcune persone proprio abitano e, e poi la lingua scrivere naturalmente trovando delle parole per loro, tanto più in un romanzo come La zona cieca, dove gioco molto con il linguaggio, non a caso a un certo punto arriva un personaggio che parla il linguaggio dei bambini e degli stranieri e, e aiuta i due personaggi, proprio uno che di fatto non sa parlare, poi magari ci arriviamo. Quindi ecco, diciamo che i, i, i, i, i miei personaggi tendono a fidarsi del consigliere sbagliato, però è quello che gli dà la sicurezza, cioè nelle mie storie arriva, eh, è come se il gatto, fosse il, vero, il gatto e la volpe fossero il vero grillo parlante. È un po' così nei miei romanzi, succede questo. Poi riprenderemo questo discorso perché sarà la domanda più difficile che voglio porti questa sera. <ride> Ragazzi, ci ah. sono un po' provata dalla giornata, però... <ride> hai ragione, hai ragione, ti dico molto eh, sollecitata allora. oggi. Specifico che Chiara Camberale ehm, si impone ogni volta di non voler conoscere le domande che le farò. Quindi, no, l'altra volta un la po' sfida. mi sono pentita, mi però pentita è... la volta no, scorsa, no, no, no, cioè... no, è troppo divertente perché, appunto, certo. poi dici a quest'ora ti concentri perché uno di solito dice è autobiografico. Il tuo cioè queste sono le domande. Invece con Riccardo, no, no? Eh, <ride> no, non sono preparata. Vai. La serbia te la mi serve per dopo, però, questa qui, per il gran finale. Ah, mh? Perfetto. certo Ricordatela. Assolutamente, certo. Elettra. È sabato e oggi il mio programma non va in onda. Lorenzo torna a casa sera inoltrata e mi trova sotto la doccia. Entra in bagno e mi dice di sbrigarmi perché deve raccontarmi una cosa. Lo fa con il distacco di sempre senza quello che propriamente si definisce entusiasmo, ma è comunque strano da parte sua un comportamento del genere. Di solito sono io a chiedergli se gli è capitato qualcosa di bello durante la giornata e lui a rispondermi con monosillabi vaghi e piuttosto infastiditi. Lo raggiungo in cucina, dove lo trovo con lo sguardo perso sullo schermo del suo computer portatile. «Siediti e mettiti comoda», mi dice. «Leggi questa mail che mi è arrivata oggi» e gira verso di me il computer. From brianhern-hotmail.com to lorenzoferri Subject La zona cieca Caro Lorenzo, è tempo che desidero contattare te. Mi chiamo Brian, sono di Dublino, potremmo esserti padre. Sulla copertina dell'ultimo libro tuo ho trovato la data della tua nascita e per ringraziare te del dono che ogni libro tuo è stato per me ho fatto una mappa astrale che se darai a me un indirizzo, manderò a te. Ma inoltre, alla mappa concentrato sulla tua persona, ho fatto anche un viaggio nel passato tuo, nel presente e soprattutto nel futuro. Sai Lorenzo, delle volte siamo tanti stanchi e se qualcuno magari guarda noi, afferrà possibilità che a noi fuggono le cose che gli altri osservano di noi e che noi nemmeno immaginiamo, quella che insomma nella pratica sciamana si dice zona cieca, a volte vede in maniera migliore degli occhi nostri. Un abbraccio forte e grazie per tutto. Tuo caro Brian. Lorenzo mi guarda con l'ansia di un bambino in attesa di risposte. Non l'ho mai visto così sinceramente emozionato prima d'ora. Anzi... Non l'ho mai visto sinceramente emozionato prima d'ora. «Allora?» mi chiede. È straordinario!» gli dico. «Ti rendi conto, Lilo?» «Davvero non ho parole!» «La composizione della tua famiglia, il livido, le donne del tuo passato, me...» Ha indovinato tutto!» «Pazzesco!» no, «Ma non è mica quello l'importante?» E torna immediatamente alla stizza di sempre. «Non credo che le sue parole vadano prese alla lettera.» «Come no?» «Ma no, è chiaro! No, secondo me sbagli. Lui parla di visioni precise, più chiaro di così. Anzi, ti prego, gli scrivi la mia data di nascita così fa la mappa pure a me. Ma lo vedi che non capisci proprio niente? Il mistero di questa lingua, il suo potere taumaturgico. Non meriti più che ti legga mezza riga di quello che mi scriverà Brian. È uno che sicuramente ha studiato sul libro tibetano dei morti, lui. È uno che ha letto Gurdjieff. Mica è l'astrologo di Vanity Fair che piace a te». Mi sta succedendo qualcosa di inspiegabile. Quando scrivo per mano di Brian e parlo con la sua voce, entro in una specie di trance e sento franare tutte le certezze che fino a questo momento ho eretto in risposta alle resistenze di Lorenzo. Comincio a formi domande che non mi sono mai posta prima. Mi chiedo se non mi sia innamorata di un uomo del genere, anche perché dichiara esattamente le mie stesse paure e perché cercando di asciugare le sue, io possa asciugare le mie. Forse sono le fragilità che mette in gioco Brian e non il suo coraggio a fare tanta presa su Lorenzo e su di me. Essendo a Torino non potevamo metterci un po' di esoterismo, di mistici, di Gurdjieff, quindi ogni volta no, c'è un qualcosa che va a pescare suggestivamente anche in quel mondo. Ecco, sempre in febbraio, se ti ricordi, mi ero permesso di condividere ehm, una cosa che mi disse una persona su di te, eh, ovvero che eh, ci sono scrittori e poi c'è Chiara nell'idea che diciamo di enfatizzare la tua capacità di ehm, inserire nella narrazione un elemento a volte completamente imprevisto, eh, dissonante, comunque concreto, tangibile, che sembra quasi scombussolare la linearità della storia. È, come, è stato come se qualcuno mi bussasse al sangue no? nel grembo paterno, o in questo caso nella zona cieca l'irruzione, in, l'invenzione, irruzione di uno sciamano artista, Brian. Ecco, perché questo uomo venuto dal nulla riesce secondo te a toccare corde così profonde in Lorenzo? Uh, Brian autore di improbabili quanto splendide artisticamente parlando carte astrali eh, perché il suo linguaggio volutamente incespicante, imperfetto, impreciso viene invece accolto come misterioso, visionario, profetico addirittura. In psicologia come sai abbiamo degli escamotage cioè dei costrutti no, che usiamo per cercare di comprendere quello che accade internamente tra le persone in questo caso diremmo che è un fattore di transfert no? cioè il, il ricevente eh, trasferisce su questa figura misteriosa dei contenuti che neanche lui sa bene quali siano, però li sente sovraordinati, li sente sapienziali ecco tu, no? da letterata, da scrittrice, senza fare appello a queste scorciatoie analitiche. Come spieghi invece questa legge dell'attrazione, dell'influenza, che sembra passare ancora più rapidamente attraverso la distanza, eh, l'oscuro, l'ignoto, l'incomprensibile? mascherato anche. Chi di voi l'ha letto questo romanzo? Eh sì... Eh, ma anche per chi non l'ha letto tanto non, non è un colpo di scena perché da questa lettura Brian è un, uh, un tentativo ma uno potrebbe dire per automatismo disperato invece poi alla fine molto divertito di questa donna che ha a che fare con quest'uomo così imprendibile a un certo punto quest'uomo che ha determinate caratteristiche non è simpaticissimo la <ride> no lei. e però e però le parla le, la convince a stare proprio lì poi capirete quando leggerete il romanzo che fa un po il lavoro sporco per lei no? È per questo che si, che si mh, che Lidia e Lorenzo si attraggono tanto, perché lei Lidia è, è la buona, loro sarebbe il cattivo. Però a me, chi conosce i miei romanzi lo sa, non accetto mai questo, queste formule e, e di solito se la buona è attratta dal cattivo, è più cattiva di lui, no? Eh, <ride> da qualche parte. O meno, meno disposta ad accettare quel ruolo, ecco, quindi più cattiva di lui. E Che succede? Che a un certo punto lei per gioco si inventa questo sciamano che scrive queste lettere è lei no? l'avete capito dalla lettura di e mentre il suo appello d'amore non pesca dentro quest'uomo e invece questo appello di amicizia questo appello di aiuto pesca improvvisamente lui che è incapace di dire parole lui che è incapace di dire l'amore Brian ti voglio bene abbiamo usato una parola no, mascherato dicevamo prima appunto ma quanto tempo io con la mia psicanalista Junghiana, Amatisa, che è l'unica che poi che mi ha sopportato per tanti anni perché gli altri non so quanti ne ho fatti fuori, proprio, cioè, no, veramente, solo lei ha resistito, poi l'ho glorificata in per dieci minuti, cioè, eh, peraltro adesso che stanno girando il film di per dieci minuti, lei sarà Margherita Bui, quindi non, insomma è giusto perché veramente è stata proprio. Però, però lei, io quante volte nel corso degli anni poi le dicevo... Ma incontrerò mai qualcuno che mi fa Brian? No, mi diceva, non è possibile, no? Perché ti deve amare talmente tanto, ma deve avere un'intuizione di dire ci sono certe persone a cui certe cose vanno, uh, non lo so, vanno in risonanza con, con la ferita bambina, è un'espressione questa della zona cieca, no? Delle cose che qualcuno ha visto da piccolo che l'hanno spaventato. Magari hanno a che fare con tutti insieme a tavola, cioè qualcosa e rischi di fare come i figli degli imprenditori che rifiutano l'azienda e magari invece sarebbe il meglio per loro ma per un atto no, di intolleranza rispetto a tutto quello che, che hanno subito come figli rifiutano, no, eh, si, si fanno lo sgambetto da sole e nelle relazioni questo è molto possibile Cioè, hai visto delle cose che, che ti hanno fatto male e tendi a rifiutare quel modello quindi ecco che Lidia vestita da donna desiderante a Lorenzo fa paura le, gli genera un rigetto arriva mascherata da uno sciamano omosessuale che è stato sull'orlo eh, che è uscito dalla dipendenza dell'eroina però poi ce l'ha fatta però poi era famoso nel rock però poi invece se le fa dire quelle stesse cose cioè, e questo è un atto che noi persone che amiamo un uomo una donna dei figli dobbiamo è molto Um, credo che centri molto l'empatia, qui io ne faccio anche un discorso di linguaggio perché pensate quanto ci emoziona il linguaggio dei bambini e degli stranieri lei non a caso istintivamente Lidia, lei che è una conduttrice radiofonica quindi abituata a usare il linguaggio no? con una sua precisione quanto è più emotiva una lingua del genere, cioè i bambini, chi ha figli lo sa ti arrivano a dire l'errore del bambino e dello straniero arriva ha un, un potenziale emotivo altissimo, perché nel dire quella cosa sbagliata arriva proprio lì, no? Oltre le barriere. E, e, e quindi questo personaggio, nato così, che non parla l'italiano, io dico te, Brian, questa scrittura è molto importante perché uno come loro, perché arrivi, raggiunga una persona come Lorenzo, che infatti, avete visto la scena, le dice tu mh, sei da giornaletto, no? tu leggi l'astrologo la, di Vanity Fair, mentre invece è lei che ha creato questa lingua, ma anche lei, qual è la cosa più importante? Che anche lei, se lui è raggiungibile da Brian, anche lei dismette i panni della femmina che corre dietro a un uomo che forse fino in fondo non è anche a lei inventare questa lingua pensiamo a noi quando parliamo con i bambini anche noi ci guadagniamo no? di quelle parole nuove di quel livello in cui ci alziamo non ci abbassiamo sempre la famosa psicanalista una volta quando ero incinta ormai da amica mi disse attenzione non voler portare subito tua figlia nei territori del linguaggio da grandi stacci Crescerai come persona e come artista, stai lì perché è un'occasione poetica, è un'occasione artistica, quindi ecco, ecco, che Brian, io credo che Lorenzo da qualche parte lo sappia che è Lidia, però mascherata da Brian eh, gli fa meno paura e forse anche a Lidia fa meno paura entrare in contatto con quello che sta provando mascherandosi da, da Brian. Posso cogliere solamente uno spunto prima di dare la parola a elettra. Parlavi della disperazione a un certo punto. Cioè come se riuscire a evocare no? questo, chiamiamolo, ruolo interno no? di Brian fosse stato possibile solo davvero arrivando al fondo del fondo del fondo. È lì che si trovano questo tipo di contenuti, di incapacità no, no io di questo sono convinta Riccardo no io, no io penso di aver risposto sì troppo tempo e se ho un rimpianto nella mia vita è di essermi fidata troppo più del dolore rispetto alla gioia penso che invece tutte e due abbiano e quando dico è disperata Lidia ma è anche divertita perché comunque a lei non potrebbe piacere un uomo che non creda a questa grande pagliacciata io di una cosa sono convinta che quando un amore quando due persone tutti noi incontriamo una poi con quella ci fermiamo ci facciamo del bene ci facciamo del male è un equilibrio neurotico è una cosa io racconto questo ho raccontato tanto questo nei miei romanzi ma io sono convinta che l'incontro d'amore sia un incontro proprio me lo vedo come al parco giochi fra due bambini cioè proprio penso che abbia a che fare con la compatibilità delle nostre ferite bambine credo che abbia a che fare che poi uno si è abituato a sentirsi a casa se um, in un certo tipo di disperazione riesce a trovare un suo divertimento è perverso eh, come discorso perché allora autorizza tutto il discorso che sto facendo e, mh, secondo me un limite c'è e il limite è nella, um, nel fatto che non ci sia una vittima e non ci sia un, un, un carnefice questo, questo questo è importante nei rapporti naturalmente la violenza mi fa, mi fa schifo non, non la racconto nei miei romanzi racconto di misteriosi incastri fra ferite, fra ferite bambine questo credo che in questo io credo proprio fortemente che le persone con cui poi andiamo d'accordo da grandi sono persone con cui saremo andate d'accordo non tanto da adolescenti che l'adolescenza oggi l'abbiamo visto no? nel convegno è un territorio eh, insomma, dove tutto è un po' più ambiguo, però uh, io penso che quando si incontrano due persone in un discorso amoroso si stanno incontrando due, due bambini. Grazie, credo di sì. Elettra l'unica a non avercela più una vita ero io. Al suo posto una massa informe, sfilacciata, ferita, che come unico per perno su cui girare aveva lo smarrimento. Passato il momento del dolore insopportabile, poi non c'era più neanche quello a farmi un po' di compagnia. Andavo a letto e l'unico pensiero prima di addormentarmi era la speranza di non risvegliarmi. Tanto il grande amore che dovevo avere l'avevo avuto, i romanzi migliori che dovevo scrivere li avevo scritti, di certo non ne avrei scritti altri in cui mi sarei potuta così profondamente esprimere, perché non avrei vissuto nient'altro che mi avrebbe potuto così profondamente toccare. La casa d'infanzia era ormai alle spalle e con lei ogni promessa interessante di bene. E allora se non c'è più da scrivere, se non c'è più da vivere, se non c'è più una famiglia che ogni settimana quantomeno mi dia l'illusione di essere la mia, che ci sto a fare io al mondo? Ripetevo in continuazione ogni lunedì alla mia analista, la dottoressa T, che un giorno di dicembre ispirata da Rudolf Steiner e desasperata da me, alla fine di una seduta mi ha buttato lì, intensa e un po' magica com'è. Le di fare un gioco? Per un mese, a partire da subito, per dieci minuti al giorno, faccia una cosa che non ha mai fatto. Cioè? Una cosa qualunque. Basta che non l'abbia mai fatta in 35 anni. Quasi 36. Quasi 36. Una cosa qualunque, nuova. Per un mese. Sì? Per dieci minuti. Per dieci minuti. Ma eh, è sicura che funzioni? Beh, dipende da lei. I giochi sono per persone serie. Se decide di cominciare il percorso, non deve saltare nemmeno un giorno. E poi? Poi che? Alla fine che cosa si vince? Riavrò indietro la mia vita? Ne riparliamo fra un mese, Chiara. Intanto giochi, si impegni e non bari, mi raccomando. Arrivederci. Arrivederci. Non avevo niente da perdere, era proprio quello il mio problema. È diventata l'occasione per provarci, cominciare il gioco dei dieci minuti. Invece guarda, rifacciamo il gioco, è subito un test. Quando si quanti di voi hanno letto per dieci minuti? Vedi quanti sono? È tanto. Questo libro, è successo qualcosa nella mia vita con questo libro? Ma perché secondo te l'hanno letto più degli altri? parla più direttamente? È un libro che è uscito a un certo punto dai confini delle librerie, è entrato tipo quasi nelle farmacie questo. No? <ride> no, eh, <sì>. <ride> <ride> Ogni volta che una persona mi si avvicina e mi dice c'è un tuo libro e mi ha salvato la vita con quello sguardo lì, io so che sta parlando di questo, perché? E me lo dice perché io sono convinta che se non mi fossi salvata la vita io facendo quel gioco, di conseguenza scrivendo quel romanzo, questo romanzo non avrebbe quella... Quell'incandescenza lì, perché eh, dentro che uno diceva eh, appunto uh, mh, mi sono accorta che avrei dovuto scrivere questo libro che è un po' diverso da tutti gli altri perché mentre facevo questo gioco ricevevo una serie di messaggi no? mentre lo facevo, ma domani che fai, ma domani che fai il gioco di fare ogni giorno per dieci minuti una cosa nuova per un mese è un percorso, è un percorso di uscita dai lutti, dalle separazioni, ma del tutto campato in aria dall'esasperazione di una psicanalista e dal fatto che a me piace giocare, perché appunto, lo dicevamo prima, a me se c'è una cazzata dico sì, la faccio. No? mi piace. No? Allora uno dice, non ne posso più di ascoltarti, prova a, fare oh, prova a fare questa. Ci ho provato e, e mentre lo facevo ho detto, ma qui però... C'è un potenziale artistico fortissimo in questo gioco e avevo la sensazione, avete presente quella scena di Forrest Gump, no? che tutti cominciano a correre dietro di lui, non si... eh, eh, eh, capito? E tutti che mi dicevano, ma domani che fai? Ma dove fai? Dico, questa va scritta perché ho condiviso talmente tante storie all'insegna dell'incapace delle cose. Qui è una soluzione, tant'è che gioco in una maniera diversa con la scrittura ho molto abbassato la complessità psicologica dei personaggi in virtù del, me del metodo. Cioè questo è un romanzo in cui consapevolmente abbasso la complessità dei personaggi, perché altrimenti non si finiva più, cioè altrimenti ci si distraeva dal metodo. Invece questo è proprio un regalo che io ho, ho proprio un regalo, cioè di dire guardate che questa cosa... Sono sempre stata la cantrice di quello che non funziona, che non può funzionare, che noi comunque dei tunnel da arredare perché non possiamo uscire. Vi dico, questa cosa funziona. Però non ce la racconti giusta perché… Eh... No, poi devo dire, sentendo Elettra, fra un po' non lo so sì. cosa fa, perché dico, oddio, ho 35 anni, quasi 36, cioè la mia età oggi 10 anni di più… E, e io penso ancora a quelle stesse cose. No? Quindi poi dico no, dico oddio che non ho più scritto le cose buone, che non ho, incontrerò più il grande amore le cose, dico oddio, quindi è stata tutta una pagliacciata. Nel frattempo però insomma ci siamo divertiti, abbiamo scritto, abbiamo letto, questo è poi. Ecco però c'hai ancora di più incuriositi perché noi vorremmo capire mm, eh, come lettori ma direi anche come analisti ehm, perché tu abbia colto questa proposta così insolita, no? quantomeno nell'ambito di un'analisi. Ehm, al di là del riferimento a Rudolf Steiner, quindi nonostante la tua eh, allergia al misticismo, tu passi con disinvoltura da Gurdjieff a Steiner, quindi una cosa apprezzatissima da noi torinesi, c'è un esergo di Steiner addirittura in apertura per dieci minuti, quindi alla faccia del libro leggero, no? cioè, parti veramente... Scritto così, però semplificando certo, i personaggi, hai detto no, certo, però partendo certo. da altezze siderali, eh, sì. Mm? Sì. ecco, però la domanda è un'altra: no? a me interesserebbe capire, penso di non essere l'unico perché in quel momento tu abbia accettato di cogliere una proposta appunto così insolita. No? E, um, mi permetto di fare riferimento, se me lo concedi, anche alla nostra precedente conferenza, in cui Emanuele Trevi, che tra l'altro ringrazio per essere qui nel pubblico, eh, ci ha istruito sull'apprendistato di Marcel Griol con Ogotemmeli, nell'ambito dei Dogon, in quello che la, era allora il Sudan francese. E Emanuele Trevi ci ha mostrato come in un percorso di formazione di sé, eh, al di là eh, e a fianco della formazione eh, istituzionale, più razionale, ci sia anche un qualche elemento irrazionale che compone no, l'apprendistato complessivo. Ecco, perché certi rimandi in analisi, spesso i meno razionali, i più intuitivi, eh, talvolta anche l'umorismo, no? la battuta di spirito, ecco, toccano più profondamente di eh, insegnamenti più istruttivi. Eh, l'unica citazione che farò questa sera arriva, perché mi hanno sgridato la volta scorsa, no? fai troppe citazioni, l'unica, promesso. Esatto. No? Martin Buber nei racconti dei Cassidim, il padre del deserto, eh, riferisce di questo dialogo tra un discepolo e il suo rabbi. Il discepolo gli chiede perché nella Bibbia è scritto e queste parole riposeranno sul tuo cuore anziché dentro il tuo cuore, no? le parole delle scritture. E Rabbi Mendel di Kosk dice «Le parole riposano sul tuo cuore, ma in certi momenti sacri il tuo cuore si apre ed esse sprofondano nelle loro profondità». Ecco, che cosa ha reso possibile per Chiara l'apertura del cuore in quel momento? Cioè, perché ha accettato questa sfida? E forse come allenarci noi a disallentare un po' le catene del cuore per ricevere maggiormente, eh, ehm, io penso sempre di nuovo che ci, entri, cioè, ci sono certe persone. Questa poi è una domanda appunto più biografica che rispetto, nel senso che io appunto, io questo non l'ho mai nascosto, è stato un gioco che mi è stato proposto ma non con la serietà con cui poi l'ho preso anche perché uno un po' ogni tanto poi non ne può più voi, no? a un certo punto uno ripete sempre voi come psicanalisti immagino che uno ripeteva sempre la stessa cosa sempre c'è punto lei ma proprio ma non me l'ha detto fallo ma me l'ha detto come dicendo senti prova no? E, e a me però mi è suonata dentro una cosa tant'è che questo poi è successo nella vita questo poi ha ispirato il libro eh, fra Uh, lo studio della mia psicanalista e dove era casa mia erano vicinissime fra l'altro no, adesso sembra un caso ma veramente ho cominciato ad andare prima e poi mi ero spostata casualmente a vivere tipo a 300 metri mi sembra da un stalker però era così <ride> no, era del tutto casuale fra il suo studio e casa mia c'era questo centro estetico mh, e io mentre uscivo con questa musica dentro dico a me non piacciono molto i colori sgargianti, come si vede, insomma, non è che sono una persona... E dico, vabbè, mo entro e mi faccio le unghie fucsia, cioè per, per i dieci minuti. Allora, che succede? Che a me... Um, io tendo, lo dicevamo all'inizio, no? Il grillo parlante che in realtà è il gatto e la volpe. Cioè, io non sopporto proprio... Per, uh, uh, emotivamente esteticamente spiritualmente intellettualmente chissà di essere giusto cioè eh, non mi piace il maestro troppo consapevole di esserlo non mi fido non mi fido dal punto di vista non mi fido della scrittura quando quando un libro è troppo scritto non mi fido mi piacciono gli scrittori dove non avverto il telaio mi piacciono le persone dove non sento la messa in scena mi piacciono i bambini so dialogare so che se c'è un mondo che qua c'è casa oz cioè se c'è se c'è io i mondi verso i quali si sa, cioè, ho, ho sempre dedicato le mie energie, sono stati quelli dell'infanzia e quelli del disturbo psichico, cioè sono due mondi, le cui ferite io posso, ognuno poi ha le sue, c'è cioè, chi ha l'ambiente, cioè, io ho questo, cioè io entro in risonanza, dove c'è un, abbiamo parlato di Brian, stiamo parlando sempre della stessa cosa, dove c'è qualcosa che non passa per una morale e ho la sensazione che passi per qualcosa... Di bambino di magico, io mi fido, io tendo a fidarmi, ecco. E, ehm, e quindi con me, ad esempio, non sono potute funzionare tutte quelle analisi. cioè quello che io mi ricordo una volta, uno era un freudiano. Io non vorrei oh, cioè, chiara, perché si continua a comportare così? Dico, no, me lo devi di te, cioè, no, dico, come io dico perché, cioè, io lo faccio, spiegamelo, no, ma non. Così che vuol dire? Ecco, no, io mi allontano, cioè se sento che è giusto non mi fido perché penso che tu non stai in ascolto, ma che hai bisogno di abitare un mondo ordinato preciso perché tu per primo hai paura di stare nelle cose quindi a me una cazzata del genere così gigantesca così luminosa così colorata vuol dire fai ogni giorno una cosa nuova io sono per esempio adesso se vogliamo poi andare al metodo il secondo esercizio steineriano è difficilissimo perché il primo per una personalità creativa e ehm, iperattiva è perfetto il gioco dei dieci minuti bisogna avere molta fantasia a me non mancano la fantasia, l'energia. Cioè, il secondo esercizio steineriano è provare ehm, ogni giorno. Perché allora il terzo poi è il più difficile di tutto. Il secondo è per un mese non lamentarsi di niente, cioè non comunicarti. Io sapete quante volte ci ho provato a cominciare il secondo esercizio, non ci sono riuscita perché il secondo è che tu per un mese. Anche il giorno in cui ti sei rotto la gamba, è andato tutto male, devi dire, Però eh, per oggi tutto sommato non faceva freddo, no? Capito? Cioè, è questo, questo è il secondo sito. Il terzo, poi, è impossibile, perché il terzo, fatti i primi due, cioè ti fai un mese di dieci minuti, il secondo così, qua se vogliamo andare sul serio. Il terzo mese è che tu devi lavorare, e a quel punto a me questo è sempre sembrato, un, devi lavorare sui tuoi stati d'animo per farsi di non essere mai felice o triste, ma essere sempre in equilibrio. Dico, cioè, devi diventare lo psicofarmaco di te stesso, cioè, devi, il eh, tu, abbassarci, cioè, se sei troppo felice, abbassare, non ridere troppo, non, cioè, fare questo esercizio qua. Ecco. Il primo, a me, diciamo, mi somigliava, poi <ride> è finita lì, somiglia, mi è venuto incontro, perché a me, quando... Quando mi dici inventati qualcosa, io sono, um, l'altro giorno mia figlia a proposito delle cose magiche che dicono le persone, parlavamo di, una, di delle persone che non le piacciono, se ne esce e dice, dico ma perché non ti piacciono queste persone? Dice, sono in effetti una mosceria terribile, lei dice, sono delle persone, sono come dei cartoni animati dove non succede niente. E mi dice questa frase, che non è il film, perché nel film tu dici Chieslowski ci sta, noi partiamo, può anche non succedere niente, ma è, invece nel cartone animato deve per forza succedere qualcosa e io sono, è figlia mia infatti, nel senso che eh, quando lei mi ha detto questa cosa qui eh, ho capito, io credo moltissimo nel mito e questo poi ne parleremo magari anche dopo però intanto ne parliamo adesso il mito di Atalanta e Ippomene, no? che è quel quadro stupendo di Guido Reni dove Atalanta che è stata allontanata in quanto femmina dal padre eh, poi è l'unica che uccide questo cinghiale che infestava le valli dove abitava il padre il padre la riporta a corte e dice adesso ti sposi lei dice ok io sposerò solo chi corre più veloce di me nessuno perché lei era stata addestrata dai cacciatori sul monte Pelio cioè era una fichissima a un certo punto arriva Epomene che consigliato da Afrodite, anziché batterla sulla corsa, le butta le tre mele d'oro. Lei si distrae, lui vince, lei si innamora. Ecco, eh, io nella vita mi fido delle tre mele d'oro, cioè mi, mi, mi fido più di chi si mette lì a correre col cronometro, mi, mi fido di tutte quelle occasioni in cui vengono buttate tre mele d'oro, e questo di sicuro entra nel, nel lavoro che faccio, perché quando tu dici che io prendo un impianto tradizionale di romanzo, come nella zona cieca, uomo, donna che soffre, uomo imprendibile, però tradisco quell'impianto tradizionale mettendoci dentro Brian, è vero, io funziono così. Come persona e quando, e quando lavoro. Ora mi è tutto più chiaro. Elettra. <ride> e, e poi? Poi, puff, fine. Ho oh, una brutta storia. Orribile. Però adesso c'è Rosemary. «Oui, adesso c'è Rosemary, tutta una complicazione. Lavoro come il cuoco nel ristorante di suo papà, ha dato alla gestione del mio negozio di mezzo. Ma poi, chi sei? Tu hai figli? No, tu sei bella. Anche tu sei bello», vorrebbe sussurrare lei. «Anche tu. E le tue spalle mi incantano come a te incantano le mie tette. Non dire di no, ci hai incollato gli occhi. Peraltro, trasparenti, ultraterreni. Da, ti, da quando ti sei seduto qui vicino a me sulla spiaggia? Però non verrò a letto con te. No, non ci verrò perché vuoi farmi intendere che questa Rosemary non è certo la donna della tua vita? Ma poi stanotte torneresti comunque da lei e dal bambino che verrà, mentre io tornerei al mio hotel sola con Max, cioè sola e soprattutto non verrò a letto con te perché questo viaggio con avventure nel mondo è la rincorsa per la nuova Valentina una Valentina che per prima cosa la smetterà di dare retta a quelli bravi solo a inseguire una pazza e ludersi che, che con lei finalmente potranno fermarsi e cambiare quelli così non si fermano, quelli così non cambiano e quando incontrano una donna matura che non vomita sull'autostrada ma è pronta a costruire davvero qualcosa una come Rosemary, una come me o la sposano e la tradiscono, oppure la usano per tradire quella che hanno sposato. Per quelli così, l'amore fa come il mio fidanzato. Max, non esiste. Ah. Grazie. Andrea sorride, le sfila il cellulare dalle mani, digita qualcosa e glielo restituisce. Questo è l'indirizzo di Poè Empatriot, un pub vicino al ristorante. Aspetti mai lì e quando ho finito offro te una bad? Sì? No, no e no. La nuova Valentina lo sa che deve rispondere di no, ma eh, sì, va bene, <ride> risponde. Tanto, tanto poi non mi presenterò, si dice. O se mi presenterò sarò sulle mie, o se lo bacerò comunque non ci andrò a letto e se ci andrò a letto magari lui sentirà per la prima volta, dopo la storiaccia con quell'italiana, qualcosa una pallina sotto le costole una piccola onda anomala dentro che lo convincerà a cambiare e a fermarsi con me grazie ma come, come le sei andate a scegliere queste letture? le abbiamo scelte assieme, assieme quindi c'è so, una un responsabilità un anche di eletto lateralissimo questo però poveretta lei. Eh, sì. tra l'altro lei è proprio veramente ispirata a una persona vera questa è un personaggio di adesso, siamo passati al romanzo adesso, è un romanzo sull'innamoramento, dove ognuno è, è intrappolato nella sua ruota del criceto, e la ruota di questo personaggio, è che eh, si fica sempre, cioè va sempre con persone mh, che hanno già un'altra relazione, no? E è, è, è, è questo è proprio il moto no? della tesi: no? questa volta dico di no, dico di no, e nel frattempo ha già detto sì. E qui arriviamo all'ultima domanda che chiude esatto, quella difficile ed è quella che potrei definire più eh, affettivamente provocatoria nei tuoi confronti. Mi interroga molto anche su un piano personale, quindi insomma te la faccio come se tu fossi il mio analista, Chiara. Ah, Hai qualcuno ha detto. <ride> Ehm, allora, già in febbraio, lavorando su il grembo paterno, eh, ci hai permesso di confrontarci sul conflitto che è, è prassi quotidiana per chiunque lavori nella clinica, tra il eh, venire a patti col proprio passato, la propria storia individuale pregressa e la chiamata a diventare ciò che non si è ancora, nice. che qualcuno ha definito individuazione, qualcun altro entelechia e così via. Mm -hmm. Ecco, Nel grembo paterno tu ci mostravi come il movimento verso il passato, no, la fantasia incestuosa diremmo in termini freudiani e così via, sia al tempo stesso un pericolo nel rimanere aggrappati al passato no, e nel riproporre nel presente ciò che già sappiamo di noi stessi e promessa di rinascita, non senza però un richiamo seduttivo a restare. Nel passato c'è una seduzione che si traduce come un «resta qui, no? non lasciarmi andare via, non andartene via». E questo ce lo racconta il mito greco fino ad arrivare al Fausto di Goethe, il regno delle madri e ovviamente il regno dei padri, del grembo paterno. I tuoi personaggi, se li vediamo in retrospettiva, vogliono davvero individuarsi, vogliono davvero diventare qualcos'altro, oppure vincerà quel meraviglioso e statico richiamo del grembo paterno in cui Adele sogna a un certo punto di galleggiare. Usi questa espressione tu. Io però ti conosco, non so leggere bene come lettera, lo so chi sei, sei e sarai sempre una ragazzina spaventata con le trecce lunghe, che non sa guidare, che non sa prendersi cura di sé, che non sa mangiare come si deve e inciampa dentro le sue paure e per il mondo. Si sente dire chiara da suo marito in per dieci minuti. Ricordando quel loro primo incontro al liceo quando furono entrambi segnalati per avere, come tu scrivi, decisamente bisogno di un supporto psicologico. Quindi, la fascinazione della tua letteratura. Non credi che possa essere legata anche a questa meravigliosa fantasia di un tempo che non scorre, no? il tempo ciclico dei Greci, quell'illud tempus in cui tutto è accaduto ma che ritorna sempre, difendendoci forse in questo modo dal fantasma della fine, della morte. Assolutamente sì. Tant'è che i miei riferimenti sono sempre, uh, il mio riferimento <coughs> per niente manifesto perché eh, l'ho reso manifesto soprattutto in quattro letti d'amore e grazie a Peter Pan, cioè eh, senz'altro i miei personaggi con lo sviluppo, con la crescita, vivono in questa eterna infanzia, vivono, eh, entrano in crisi, la, la, la risposta è sì racconto un mondo uh, che credo sia magnetico proprio per questo perché uh, dice e se fosse possibile rimanere così e mh, appunto ma pensiamo alla favola di Peter Pan no? e devo aggiungerci una cosa perché rivedendo Mary Poppins con mia figlia anche Mary Poppins è un personaggio, non avevo mai collegato quanto fosse, ehm, quanto anche lei avesse a che fare con questo, perché alla fine lei se ne va, perché ha sistemato la famiglia Banks, no? E mentre sta volando l'ombrello dice piangi, no non è vero, invece si sta piangendo, quindi sia Peter Pan che Mary Poppins finiscono in tragedia, nel senso c'è il pianto di Peter Pan di fronte alla culla della bambina di Wendy, perché quello bussa alla finestra, no? Tanto perché per Peter Pan il tempo non esiste, quindi ci andiamo a giocare, quella dice oh ma sono passati vent'anni, giocare cosa? Cioè, ah, dice, ma quello è tuo fratello, perché si ricordava vent'anni prima e il fratello ormai dice no, è mia figlia, e lui prima estrae eh, dalla fodera la, la spada, poi cade in ginocchio e comincia a piangere. E c'è questa frase tremenda, senti che grande scrittore, lui dice «Un tempo avrebbe saputo come consolarlo, ma era soltanto una donna. Ora, di sicuro i miei personaggi di arrivare a essere soltanto una donna, soltanto un uomo, fanno fatica, perfino quando figliano, come nel grembo paterno, perfino quando potrebbero... Re... fanno fatica. C'è qualcosa di... l'abbiamo detto prima... Di spirituale esistenziale intellettuale ma non è una posa è qualcosa di molto profondo come Mary Poppins che pure lei nel momento è, deve andare via chi è l'unico compagno di Mary Poppins eh, la possibilità l'unica possibilità di legame ce l'ha con lo spazzacamino che mette in conto che lei va e poi torna magari dopo 10 20 anni boh perché perché se Mary Poppins sapesse restare in una casa non sarebbe magica se Peter Pan sapesse figliare con Wendy non sarebbe magico, non, saprebbe, non sarebbe magico, non avrebbe l'indirizzo dell'isola che non c'è. Quindi sì, certo che a me tutto quello che abbiamo detto stasera, di cui ti ringrazio, eh, eh, ha a che fare con la, la possibilità di un'isola, la possibilità di un gioco, la possibilità oggi dicevamo, no? Di una visione anziché di un'opinione, perché io da qualche parte dentro di me mi, mi, mi fiderò sempre di più di una visione che di un'opinione, anche e soprattutto se saggia, e la mia letteratura con, con me. Tu dici, e come si fa però poi? Come fanno queste persone poi a stare al mondo, ad accettare la vecchiaia? Intanto io credo che per i miei personaggi sia più semplice accettare di invecchiare che di crescere. Così, ancora non so di che cosa sto parlando, ma ho la sensazione che per loro invecchiare sia... sia sia una sfida di quella di, di crescere, perché lì si è proprio ehm, dentro di loro si è rotto qualcosa e, e, e il tentativo, però, che me li fa volere bene, è che nessuno di loro soccombe totalmente no? a questo destino. Provano a fare le cose e a dimostrare a loro stessi e a me perché. Raccontandoli, inventando parole per loro, provo a capire io con loro se è possibile farlo senza farlo apposta, cioè crescere senza farlo apposta. Io questo non lo, non lo, non lo so, eh, però di sicuro questo, questo immobilismo però dinamicissimo c'è nelle loro storie, sì certo che c'è crescere senza farlo apposta rimarrà eh. nei nostri cuori per lungo tempo penso concludiamo con una lettura di Elettra e poi abbiamo ancora qualche minuto per delle domande a Chiara Gamberale è che ci sono 7 miliardi di persone al mondo ma fondamentalmente si dividono in due categorie ci sono quelle che amiamo e poi ci sono tutte le altre che sono tantissime le prime invece sono poche le altre le incontriamo in spiaggia, a una mostra, su un aereo, in chat. Quelle, le nostre, chi lo sa dove le abbiamo incontrate la prima volta? Le altre parlano troppo, parlano poco, hanno un'infanzia da riparare, sono spaventate, sbagliano tutto, non sono pronte, anche se nessuno lo è. Le nostre parlano troppo, parlano poco, hanno un'infanzia da riparare, sono spaventate, sbagliano tutto, sono pronte, anche se nessuno lo è. Alle altre non perdoniamo niente, alle nostre possiamo perdonare tutto. La storia delle altre non ci riguarda, la storia delle nostre diventa la nostra. Le altre ci confermano che siamo affascinanti, che siamo soli, che abbiamo due tette esagerate. Le nostre ci costringono a cambiare quello che riusciamo a cambiare e a fare pace con quello che non potremo cambiare mai. Per questo amarsi è un'impresa. Ma incrociarsi è una condanna. È un'allucinazione, è un programma televisivo dove il conduttore a ogni puntata cambia casa per dimenticarsi che una casa non ce l'ha. Tuttavia, qualcosa in comune, le persone che amiamo e tutte le altre, ce l'hanno. Fanno come gli pare, possono andare via quando vogliono. In un caso ci lasciano addosso un vago rimpianto, se le amiamo invece ci devastano. Eppure da qualche parte sotto le costole, all'altezza della pancia, resteranno per sempre. Quindi al per sempre, tanto vale non pensare e pensare invece lui è qui, lei è qui, adesso, mentre arriva un altro autunno, un'altra bolletta, è di nuovo mercoledì sera, è di nuovo Natale.